Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta ananas e amaretti. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, uova, panna fresca, zucchero, ananas tagliata a pezzetti, amaretti sbriciolati, lievito per dolci, essenza di vaniglia, sale e succo d'ananas. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta Posizionando la farfalla sulle lame, mettiamo lo zucchero, le uova, chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 8 minuti a velocità 4. Aggiungiamo la panna, l'essenza di vaniglia, chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4. Togliamo la farfalla, aggiungiamo la farina, il succo d'ananas, il lievito e il pizzico di sale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto. A velocità 5 aggiungiamo gli amaretti sbriciolati e azioniamo il bimbi per 30 secondi anti orario velocità 2 Trasferire in uno stampo, ben imburrato, del diametro di 24-26 cm. Cospargiamo con le fette di ananas, tagliate a pezzi. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino.